Quando in televisione ho sentito la vicenda di Daniele ho ritrovato la mia vicenda e stesse dinamiche, e dinamiche di potere, di controllo, stesso mix di, diciamo, tortura e violenza psicologica tra offese, umiliazioni, momenti invece di tenerezza e, e niente, si cade in un catfish, nei falsi profili e in dei momenti soprattutto dove si è più fragili. E quello che è successo a Daniele e che è successo anche a me durante il lockdown e la pandemia, quindi mh, era più facile Durante un periodo dove eravamo praticamente tutti online uh, trovare un falso profilo, un catfish, perché online tra dieci persone, tra dieci profili, uno è falso, se non due. E, chiaramente poi eh, eh, anche mi sono, uh, come dire, eh, uh, purtroppo... Uh, sono entrata in questo vortice eh, di questa tra virgolette relazione online del tutto malata, del tutto tossica e una persona che non si è mai voluta palesare, non ha mai voluto far sentire la sua voce e, con chiari eh, disturbi della sfera mentale e anche diciamo della sfera sessuale e diciamo che poi alla fine... Dopo un po' uh, tu uh, riesci a capire tutto, lì per lì eh, lo comprendi, eh, però queste persone sono molto brave a manipolarti. E quello che voglio trarre da questa esperienza, eh, ho provato anche molto odio, molta rabbia, anche senso di vendetta. E poi ti rendi conto che queste cose fanno male solo a te e non portano da nessuna parte. Invece far sì che questa esperienza negativa, sfortunata, possa aiutare altre persone a non cadere in queste reti, in queste trappole, perché come questa persona l'ha fatta a me, l'avrà fatta in passato ad altri e continuerà a farlo. Quindi fate attenzione a tutti i segnali. Eh, che mh, potete avere appena vedete e appena vedete che non vi inviano un audio appena vedete che non vi fanno una telefonata appena vedete che non si mostrano eh, appena vedete che non vogliono incontrarvi fate attenzione bene alle foto perché già delle foto potete capire molte cose sono uomini e donne troppo avvenienti, se sembrano dei modelli, delle modelle foto vecchie o di bassa qualità fate delle ricerche in rete Vedrete che quello che vi dicono non sono soltanto una marea di bugie, di menzogne, che queste cose, non, è come se non trovate, eh, capite che a un certo punto di questa persona che vi dirà magari solo un nome, un, nome in, un cognome inventato, eh, vi, dirà, vi darà tutte false notizie, vedrete che non troverete nulla in rete, già questo vi farà capire. Poi mh, vi potranno dire che non hanno social, che non hanno Facebook, che non hanno Instagram, e è praticamente surreale perché oggi come oggi chi è che non ha Facebook, Instagram, almeno un social, giusto persone persone molto anziane, e quindi vedrete che i campanelli d'allarme li, li vedrete subito io purtroppo Uh, come Daniele eh, ci sono caduta con tutte le scarpe anche perché, ripeto, queste persone sono molto brave a manipolarti, e a, a, a provare a ingirarti e, e soprattutto uh, si insinuano in momenti dove uno è particolarmente fragile, particolarmente debole e nei periodi di lockdown, come è successo a me, come è successo a Daniele purtroppo, che poi è sfociato nella sua tragedia, sarà successa a tantissime altre persone. Invito le persone a non avere vergogna, a parlarne e, e a denunciare questa gente. Io non ho denunciato e... Anche perché poi ti rendi conto, qua mi sono arrivati anche tre falsi profili perché poi queste persone creano altri falsi profili, fanno furti di identità, sostituzione di persone, insomma poi di reati ce ne sono tanti a livello penale, prendono foto che non sono le loro, mettono foto che non sono le loro, e però uh, cioè alla fine io non ho denunciato. Eh, quello che vi voglio dire è di, invece che bisogna tagliare subito e notate anche un'altra cosa notate eh, lo, lo, lo, lo, lo capirete subito poi alla fine ci prenderete quando ci avete mh, diciamo sapete quali sono tutte le bandierine rosse vi renderete conto che lì diciamo eh, mh, stanerete subito queste persone. Un'altra cosa che possono fare è, oltre ad avere nomi fittizi inventati, eh, nome e cognome inventati fittizi, possono avere anche username fittizi che non riportano a nulla. Fate caso a tutte queste cose, quindi fate caso a queste cose perché sono persone proprio che agiscono così, sono persone criminali, nonché eh, molto spesso persone che hanno dei forti disturbi mentali anche Sfera sessuale, le repressioni e, e che giocano con la vita e che giocano con la vita in generale e giocano con la vita degli altri. Quindi dobbiamo far sì che la vicenda di Daniele non si ripeta, non si ripeta assolutamente mai più.